ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è Rossella Pani e oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui eh, stai guardando questa lettura ok eh, utilizzeremo tre mazzi di carte e faremo suddivideremo la lettura in tre gruppi gruppo A gruppo B gruppo C quindi vi chiedo con amore eh, mentre faremo la preghiera di protezione all'arcangelo Michele di chiedere alla vostra anima ai vostri angeli all'arcangelo michele qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi potrebbe essere anche gruppo a e gruppo c oppure tutti e tre i gruppi ok ascoltate il vostro sentire iniziamo con una bella preghiera di protezione per connetterci con le frequenze più elevate in assoluto Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio Sé Superiore, gli angeli custodi, il Sé Superiore di tutte le persone che con tanto amore mi seguono. Invoco te Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, la coscienza micaelica di tutti gli angeli e di tutti gli esseri di luce e di amore puro che in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele eh, vogliono mm, aiutarci e sostenerci sostenerci in questa lettura angelica affinché possiamo ricevere i messaggi più giusti per noi e per il nostro massimo bene. Chiedo massima protezione, guida ed assistenza per questa lettura angelica per me e per tutte le persone Coinvolte, grazie, caro Dio. Grazie, Arcangelo Michele. Grazie, cari angeli della coscienza micaelica. È fatto, è fatto, è fatto. E così è, così sia ora, per sempre e per l'eternità. Grazie anche al Maestro Gesù e a Maria Regina Celeste. E così è. Ok, iniziamo col gruppo A. Vediamo cosa ci vogliono dire. Gli angeli. Allora, credi nella magia. Ok nella magia del stanno accadendo cose meravigliose nella tua vita poi andremo a vedere nello specifico gruppo B manifestazione fantastico andiamo a vedere il gruppo C ecco qua gruppo C ispirazione interessante ora vediamo i sussurri della natura le carte dei sussurri della natura cosa ci vogliono dire ok, gruppo A, <ride> ci messo un po', eh, celebrare le differenze, ok, potenziale, ehm, ehm, come si chiama, portale, ok, nel senso che si possono aprire diversi potenziali dinanzi a te poi andiamo a vedere nello specifico la mh, conclusione diciamo di una visione interessante anche questo per la manifestazione ora andiamo a vedere i viaggiatori sacri le carte dei viaggiatori sacri allora abbiamo la scoperta della verità stai scoprendo la verità miracoli per il gruppo B <ride> c'è manifestazione e miracoli nella vostra vita fantastica questa cosa gruppo C navigare tra le stelle anche questo è molto interessante è caduta un'altra carta Superamento degli ostacoli, ok, iniziamo la nostra lettura col gruppo A. Allora, ti chiedi, gli angeli, eh, le fate, gli esseri della natura ti stanno dicendo: credi nei miracoli, credi nel, nel, nella magia, nella magia della manifestazione di quelli che sono eh, i tuoi desideri, le tue preghiere sono state ascoltate. Va bene, eh, diciamo che mh, ha a che vedere con, cioè, con, con, te, con te con le tue capacità di manifestazione con le tue capacità di creare la realtà che tu vuoi credi in te stesso credi in te stessa puoi veramente manifestare la realtà che vuoi veramente dal profondo del tuo cuore quando le intenzioni sono pure di amore niente si può mettere tra te e i tuoi progetti tra te e la tua creazione va bene eh, c'è un invito a celebrare le differenze, ossia differenze caratteriali, differenze culturali eh, tra diverse eh, città, tra diverse persone, tra diverse nazioni, eh, tra diverse eh, personalità cerca di non giudicare ciò, colui o colei che è diverso da te eh, in quanto si può imparare tanto dalle persone eh, che sono eh, diverse essere diversi non vuol dire essere sbagliati, ok? Quindi abbi fiducia che sei stata guidata per vivere questa esperienza per conoscere queste nuove persone queste nuove situazioni, queste nuove culture, eh, apprezza ciò che stai vivendo va bene anche diversità del pensiero bisogna anche rispettare il pensiero degli altri eh, si può prendere spunto anche da persone che non la pensano esattamente come te eh, diciamo che mh, assolutamente devi seguire la tua guida interiore eh, diciamo che l'invito è quello di stare nella via della verità e della luce eh, più tu metti in allineamento le tue energie le tue intenzioni parole e azioni nella direzione della verità della saggezza e dell'integrità e più si svelerà cioè più verranno svelate le verità eh, hai bisogno di concentrarti sull'integrità e la verità perché veramente eh, hai la capacità di riconoscerla quindi eh, rimani credi in te stesso credi in te stessa credi nelle tue capacità credi nel tuo sentire perché eh, stai scoprendo delle verità molto importanti verità anche spirituali verità anche di crescita personale vai avanti nel tuo cammino e non fermarti perché questa è la direzione giusta Ok, passiamo al gruppo B, abbiamo manifestazione, manifestazione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi, eh, sii molto chiara su quello che vuoi manifestare perché hai veramente eh, un, la capacità di, di creare molto velocemente, è un momento molto... Mm, molto c'è molta abbondanza davanti a te quindi eh, sei molto potente molto più potente di quello che credi miracoli infiniti possono manifestarsi nella tua vita eh, quindi assolutamente l'energia è giusta l'energia è proprio quella di eh, creare la realtà che tu vuoi ci sono infiniti potenziali quindi assolutamente cerca di avere chiare le tue intenzioni parole azioni, allinea tutta l'energia sì, molto chiaro sì, molto chiara cosa vuoi veramente manifestare nella tua realtà e vedrai che riuscirai nelle tue intenzioni quando le intenzioni sono pure di amore e un laser va bene? con l'aiuto degli angeli e dell'arcangelo Michele eh, diciamo che mh, sei, eh, devi avere chiare le idee gruppo C chiare le idee eh, di quello che vuoi creare nella tua realtà eh, diciamo che hai una visione completa, eh, quindi cerca di concentrarti su questa visione, eh, ispirati, cerca ispirazione, sei molto ispirato, sei molto ispirata in questo, in questo periodo della tua vita, quindi eh, assolutamente eh, lavora sulla visualizzazione, eh, sta arrivando esattamente quello che hai chiesto, quindi più sei dettagliata, più dettagli tu metti nella tua visione più hai chiare le idee e più riuscirai a manifestare i tuoi sogni e diciamo che questa lettura in, te, in tutti e tre i gruppi è molto improntata sulla manifestazione va bene assolutamente ah, le energie sono altissime segui le tue benedizioni dicono gli angeli assolutamente gli ostacoli sono stati superati il passato tutto quello che tu stavi eh, affrontando è già superato o lo stai superando, hai le capacità per affrontare questa situazione, hai il potere per poter superare tutto, perché c'è molto di più, hai una visione più grande, focalizzati su quello e vedrai che riuscirai a, man a manifestare veramente la realtà che tanto desideri bene, la nostra lettura si è conclusa, volevo leggere un ultimo messaggio dal libro da questo libro eh, chiediamo all'arcangelo michele guida ed assistenza per ricevere i messaggi più giusti per il maggior numero delle persone possibili solo se abbandoni la, pig la pigrizia potrai volare ecco questo è molto interessante azione nella direzione dei nostri sogni quando la pigrizia interiore si impadronisce della situazione qualunque azione qualunque cambiamento qualunque nuovo passo risulta estremamente faticoso Occorre liberarsi subito della pigrizia senza indugio alcuno quindi questo è un messaggio importante va bene più attività più azione più focalizzazione vedrete che riuscirete a manifestare velocemente i vostri eh, sogni i vostri obiettivi i vostri desideri bene io vi auguro una settimana magnifica volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le, eh, le connessioni eh, quindi le, la lettura angelica con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta facilito anche le guarigioni a distanza con le nuove frequenze di luce e mi occupo anche di facilitare eh, logo sealing che è una modalità di guarigione che si avvale del potere della parola ed è in grado di sciogliere tutti i blocchi le paure i sistemi di credenze limitanti i traumi del passato è veramente una tecnica potentissima in grado di purificare liberare la vostra, il vostro mindset e che verrà anche riprogrammato eh, a cosa A quelli che sono i tuoi obiettivi a quello che sono le tue a, a nuove convinzioni convinzioni potenzianti va bene volevo informarvi che il nuovo percorso di coaching della durata di due mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce che terremo online su zoom dal vivo ma su zoom eh, inizierà il 31 di marzo va bene, 31 di marzo la classe è quasi al completo quindi se siete interessati non esitate a contattarmi eh, è un percorso meraviglioso oggi una mia cliente mi ha, scritta, eh, mi, ha mi ha scritto e mi ha detto questo percorso è un percorso che cambia la vita bene, anime meravigliose io vi saluto un bacione immenso, a presto, ciao!